Questo prodotto l'abbiamo sviluppato insieme a tutti gli attori che vedete al tavolo, oltre che a eh, un gruppo di eh, professori individuati all'inizio dall'amministrazione e, e professionisti che a titolo gratuito eh, costituiscono il comitato scientifico. Qui eh, ci vediamo una volta al mese per definire le tappe che deve poi diciamo, seguire il PUMS, eh, i direttori del Dipartimento, in particolare appunto il Dipartimento Pau, Programmazione Urbanistica e Dipartimento mobilità e Trasporti e poi le tre aziende noi che eh, sviluppiamo le attività più tecniche eh, per poi sottoporre agli indirizzi dell'amministrazione. Io andrei, sono cinque sezioni del portale, eh, la home page appunto, poi c'è il piano dove vengono spiegate le fasi del, PUM, del PUMS, gli obiettivi, le linee guida che l'amministrazione ha, eh, ha costruito in questi mesi di lavoro che abbiamo appunto anticipato e dei documenti che poi è possibile scaricare per eh, consultare passo passo tutte le attività che svolgiamo. In questa sezione adesso trovate caricate... Appunto le linee guida di Roma Capitale, che partendo da quelle europee del 2014, riprendono in particolare il processo di partecipazione, ma definiscono gli obiettivi che l'amministrazione si è prefissata. Ci sono quelle europee, appunto, e il documento delle opere invarianti, documento essenziale perché definisce questa fase di lavoro iniziale, nell'attesa che venga completato il piano e definiti gli scenari delle opere ai diversi orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo ci dà il quadro di lavoro e il momento per focalizzare su alcune opere che sono state appena eh, enunciate la parte importante del portale è sicuramente la parte di partecipazione c'è una mini guida che spiega come partecipare come registrarsi e quindi si può registrare sia un cittadino utente singolo che un'associazione, un ente, una società, in maniera tale che abbiamo il quadro delle esigenze anche da aggregazioni di, di cittadini. In questo modo la proposta vale sempre, ovviamente, come, anche se è un gruppo di cittadini che ce la presenta, è comunque... Una proposta unica che deve essere poi approvata in qualche modo valorizzata dai, anche dai commenti di tutti i cittadini che si coll collegheranno al portale. Una volta registrati, adesso sono dentro con il mio, eh, diciamo, con la mia, con il mio account, eh, il cuore mh, della partecipazione sta qui, questa è la mappa in cui... Ehm, è possibile innanzitutto avere il quadro della situazione attuale. Vedete sulla sinistra vabbè, la possibilità di pulire la mappa una volta che eh, uno ha acceso diversi, le, diversi layer. Lo scenario attuale ci permette di costruire tutta la rete attuale. Cliccando su ogni... ogni cerco di non, essere, di non dilurgarmi por, troppo, ma delle informazioni le vorrei eh, fornire. Si possono... Ehm, ovviamente c'è l'etichetta eh, della linea che si sta... Visualizzando la rete tranviaria, la rete metropolitana e già qui si capisce Roma non è proprio sprovvista di rete ferroviaria in quanto ci dà l'idea di quello che abbiamo a disposizione oggi e di quello che potremmo fare domani: i corridoi e i parcheggi di scambio. Questi elementi che tutti insieme possono creare anche una certa confusione per orientarsi, possono essere accesi uno per volta. Eh, All'interno di, eh, di questo sistema ovviamente ci sono le piste ciclabili, eh, i confini di Roma Capitale, eh, municipali e questo layer che permette di vedere la distribuzione in pesi della popolazione degli addetti per singola zona censuaria. Andando appunto nel merito di ogni singola cella si può capire sono, quanta la popolazione e quanti sono le persone. Che vanno, con addetti intendiamo le persone che vanno a lavorare in quel luogo e quindi anche quando si va a, a proporre un intervento le dimensioni possono cambiare in funzione della densità e quindi anche i livelli di infrastruttura che si propone ovviamente si eh, cambiano in funzione di che si va, uh, del territorio che si va a, a analizzare un'altra cosa importante per farci capire come è organizzata la città, quali sono le regole che nel PUMS avrà, avranno un ruolo fondamentale sono eh, i confini delle zone a traffico limitato e quindi ci sono le ZTL diurne le ZTL notturne e in particolare poi ci sono anche le ZTL bus turistici, merci, ci sono delle attività che dobbiamo fare per proprio metterle a sistema e questo strumento ci permetterà appunto anche di focalizzarle, guardarle, confrontarci e in qualche caso risolverle. E il terzo elemento fondamentale, poi arrivo subito alla come si fa una proposta, sono i punti fermi, e cioè le invarianti, quelle che sono state definite invarianti, approvate con delibera appunto di eh, giunta, dove sono stati costruiti, vi faccio vedere velocemente, vi accendi layer, questa è la rete tranviaria, le ferrovie, le stazioni che ovviamente legate insieme ai tram attuali vanno a costituire una rete vanno a costituire un insieme di infrastrutture che lavorano per migliorare l'effetto di ripartizione modale e gli spostamenti sul trasporto pubblico. La stessa cosa che vedete sul, che vi ho appena illustrato sul trasporto pubblico è eh, presente anche sulla, um, sulla ciclabilità, sul, su una serie di infrastrutture appunto, che l'area mobilità lenta, la ciclabilità, e quindi ci sono tutte le piste ciclabili che sono le rastrelliere, queste sono le rastrelliere che sono in progettazione e che andremo a posizionare sul territorio, che l'amministrazione andrà a posizionare sul territorio tra eh, qualche mese, poi ci sono le, eh, le piste ciclabili divise per eh, appunto, eh, progettazione definitiva addirittura esecutiva, quelle programmate, quelle che stiamo studiando la fattibilità e il GRAB che è un intervento a sé stante dove stiamo appunto nella fase di eh, progetto di eh, fattibilità con il quadro sotto, quindi ogni cittadino può scegliere in funzione dei piani direttori che ha definito, che ha appunto illustrato l'assessore Meleo, eh, si può andare a ehm, proporre un intervento e quindi praticamente cliccando sulla mappa è possibile fare una proposta vi faccio vedere brevemente in maniera tale che si possa comprendere la rapidità. Eh, spostandosi col cursore ci si posiziona nella, nel, nel punto dove si vuole fare la proposta. Appare... Ehm, la localizzazione, che può essere corretta ovviamente, specificando dettagliatamente l'indirizzo, il titolo della proposta, non so, un parcheggio di scambio piuttosto che una pista ciclabile, quello che vogliamo. Si sceglie la categoria, cioè dove stiamo provando a fare una nostra, uh, un nostro intervento: trasporto pubblico, trasporto privato, eh, privato perché ovviamente il PUMS avrà anche un, uh, un piano che riguarderà la velocizzazione degli itinerari principali logistica urbana, sistema di ciclabilità area mobilità lenta, sicurezza accessibilità per tutti e diffusione tecnologica dopodiché si andrà a indicare se è un adeguamento o un nuovo intervento, la descrizione della proposta e quindi una breve descrizione ma soprattutto la possibilità di allegare dei file dove si può, si può illustrare dettagliatamente l'intervento che si propone. A questo punto una volta recepito l'intervento adesso non lo salvo perché il portale è online quindi sarebbe una cosa non fatta bene eh, si può poi sulle, si può navigare tra le proposte e si può decidere di appunto sceglierne una, commentarla quindi scrivere qui un commento alla proposta migliorativa, peggiorativa di gradimento o meno e soprattutto votarla questi saranno eh, il modo per poter esprimere appunto la, la partecipazione o meno positiva o negativa alla proposta che ha fatto un altro cittadino e a quel punto noi avremo un set di opere che eh, studieremo dal punto di vista tecnico, costruiremo degli scenari che poi l'amministrazione deciderà come e in che modo proporle ai cittadini Attraverso degli eventi, attraverso delle votazioni online, come è già accaduto per Viale Marconi. Ci saranno diversi modi di poter eh, diciamo, collaborare ed esprimerci sullo scenario che verrà eh, diciamo, illustrato per singola tematica. Ehm, questo è quanto. Eh, il portale è pronto e quindi noi siamo pronti a ricevere tutte le informazioni e quindi a questo punto poi a lavorarle.